Allora, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, aspettiamo un attimo qualche minuto e poi cominciamo altri 30 secondi, altri 60 secondi. Però... Allora. Ok allora, uh, oggi siamo qui in diretta per dirvi alcune informazioni ufficiali sullo studio di Gregorio. Come leggete qui sotto, il canale rimane. È andato tutto bene, ci siamo fatti anche molte risatine, e quindi il canale rimane. Alcune piccole novità qui. alcune piccole novità e. Eh, per esempio il mio canale cioè il mio sito di internet oscanizzate questo codice eh, tutto il mio sito di internet con altre nuove eh, aree vale, giochi dove si trovate alcuni giochi l'area delle riunioni qua potete usare questa applicazione tramite zoom eh, cliccando su questo link senza registrazione senza niente oppure mettendo il vostro nome qua, mettendo non sono robot, tutto sono un pochino piccolo, quindi dovete usare un pochino. Mettendo non sono robot, potete accedere a, a audio e video, e, oppure potete aprire l'applicazione tramite questo pulsante. Eh, quindi queste sono alcune delle novità, poi c'è la uh, area social, tutti i contatti, il modo iscrivetevi al canale e poi dopo abbiamo il mio canale YouTube, con il nuovo bellissimo sfondicino, eh, il sito lo trovate anche qui, come ho già detto nelle varie informazioni, ringrazio anche tutti gli iscritti, Mo 77 iscritti e 3.000 visualizzazioni, quindi grandissimi, il pure a questi amici miei colleghi. Minecraft, Blender, soprattutto gli usi di cittadini, comunque abbiamo fatto la diretta qualche giorno fa. e Quindi poi Spotify. Abbiamo abbiamo Spotify eh, quindi lo studio di Gregorio, che eh, qua non ci pubblico niente, però è sempre buono averlo e la share. Adesso vi farò vedere questa sulle Uh, animazioni 3D e... eh, tutte le animazioni che potete vedere anche sul mio canale la terra eh, qua il colosseo bellissimo buonasera a tutti che vedere il canale questo qua è il link del canale e iscriviti quindi queste qua sono alcune novità del canale youtube e, e potete anche se voi cercate su google studio territori youtube studio di youtube su youtube su google vi compaiono eh, alcuni dei miei video eh, tra cui anche questo speciale anni 70 in cui c'è Us che giochiamo con tutti i nostri amici e quindi iscrivetevi al canale e quindi il canale rimane restare tranquilli e tutto rimane rimane tutto e adesso stoppo la condivisione e chiudo, vi saluto, vi sento bene ciao